Buongiorno a tutti, sono Ciro Mariani, architetto e ho 55 anni. Mi sono laureato nel 1988 con l'Ode presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e nel 1999 ho conseguito il dottorato di ricerca in architettura degli interni e allestimenti museali. Negli stessi anni ho svolto la libera professione sia in Italia che all'estero e ho insegnato per circa 18 anni presso la stessa facoltà. Nel 2009 vengo assunto in ESPO 2015 e poco dopo divento capo architetto di tutela struttura di progettazione. Questo per me è stata una grande fortuna perché ho potuto conoscere architetti di fama internazionale e lavorare soprattutto con tante persone, e tanti giovani italiani non solo, che mi hanno permesso di maturare sia sul piano professionale che sul piano umano. Perché sono qui? Sono qui perché credo in Pergola Unita, in Pergola Insieme, in un'azione politica e civica che cerca in tutti i modi di riunire, di condividere, di creare un'azione comune affinché l'amministrazione pubblica possa restituire ai cittadini ciò che i cittadini si aspettano, possa far rinascere Pergola all'interno di un progetto unitario che guarda oltre, che possa vedere il futuro, che la propria storia diventi un elemento del futuro. Questa sarà la nostra azione di governo, questa sarà l'azione di Simona Guidarelli e questa sarà l'azione della squadra. Io metterò tutto il mio impegno affinché alcuni progetti e uno in particolare Pergola, città delle tinte, possa avere le condizioni affinché il lavoro e i giovani a Pergola diventino un elemento essenziale. Grazie e buona domenica.